Aspirato o turbo? Domanda troppo difficile Ma che? Aspirato tutta la vita, vuoi mettere? Cioè, è più sfruttabile in pista e per strada Però non mi convinci, nel senso io guido una Subaru Come fai a dire di no al turbo? Come fai a dire di no a tante? autotour, tour? io rimango imparziale, ancora a me piacciono entrambe Madonna quanto è arrogante sentire questo suono è veramente una goduria Bentornati su Officina del Pilota ragazzi, innanzitutto grazie infinite per la montagna di feedback che ci inviate tutti i giorni Detto questo oggi vi propongo un'altra sfida supersonica, turbo contro aspirati Turbo, notoriamente meno affidabili, ma tanti cavalli e tanta velocità Sto prendendo un pochino il ritmo Quanti giri fa Marco All'imitatore 8000 8000 Oddio, ma scherziamo? Mi raccomando, non tirate a freddo che vi gonfio E dopo una guidata aggressive tipo questa Fate freddare la turbina, siate bravi Wow, quanto tira signori, madonna che diavolo Turbo a volte estremamente gestibile altre un po' meno per molti il turbo lag è accettabile pur di raggiungere cavallerie estremamente importanti e appena entra in funzione la fata turbina prendere letteralmente il volo Che dire, con un minimo di accortezza e un lavoro ben fatto, vai veramente forte. Seconda marcia, boys. E si va! Oddio! Ma sai che è veramente messa giù bene! Che onore! è bello il pfff oh, o lo dai passiamo agli aspirati motore aspirato estremamente più difficile tirare fuori tanti cavalli ma notoriamente più affidabile e più lineare Ma poi, senti che sound! Turbo lag ovviamente assente, ma soprattutto ai bassi regimi per i motori più piccoli c'è una leggerissima mancanza di coppia. E comunque non passa inosservata. Questo non significa che non ci si diverte lo stesso, anzi. dire molto interessante rivedere alcune delle auto portate su officina del pilota negli ultimi due anni in questo servizio del frank fammi sapere se guidi un turbo un aspirato e fammi sapere anche se hai voglia di partecipare in uno dei miei video puoi scrivermi una mail qui su youtube sul mio indirizzo di posta elettronica oppure puoi venire a seguirmi su officina del pilota di instagram officina del pilota segui anche il frank se ti fa piacere Mm, turbo aspirato, turbo aspirato Facciamo alcune considerazioni con Francesco Anche perché il video non è finito qui Metti play, metti play Guardate, guardate che bello questo motore della 1 Turbo IE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 Cioè, tipo, S, tipo S2000, tipo m 392 Con ragazzi. il 4 litri aspirato che ha 8400 giri in grida Hai ragione Però non mi convinci Nel senso io guido una Subaru eh, Dai Frank, cioè, eh, la Subaru come fai di no al turbo? Come fai di no a tante auto turbo? Ho acceso il Bang eh. Ho messo la, sec la seconda mappa Che porta aumenta i cavalli E la terza mappa rimane con...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 dire scegli tra aglio e cipolla scegli tra pasta e carne e io rimango imparziale ancora a me piacciono entrambe e soprattutto a questo punto chiederei al nostro pubblico quale preferite tra turbo e aspirato ovviamente voglio anche la motivazione perché se no è troppo facile troppo, si fa, turbo ci turbo i commenti la colonnina qui sotto dei commenti di youtube devastatela quanti mancano per arrivare a 100.000? anzi di meno Figlio di foto <ride> Maledetti eh, Finiremo a fare i video di TikTok con i balletti le chiappe di fuori Ti sei depilato le natiche? Sì ma non il volto Facciamoci un tè, c'è una fame che non c'è Non, non Chi è? il te. tè, telefono? Tu moglie No, è il tuo Allora la mia <ride> Bravo Frank, forze fresche, forze fresche Bello sto format, mi sei piaciuto E soprattutto mi hai fatto rivedere tutte le macchine che ho portato sul canale Grazie a questo format dinamico E ne abbiamo fatte tante, ma ne faremo ancora Dai, da, So! Future, future like God. Uh, it burns. So give him something worse to kill his head.